questa è la casa un palazzo di via Cerva nel centro di Milano dove egli nacque il 2 novembre 1906 diretto discendente della famiglia che tenne la signoria della città dal 1277 alla metà del 400 e queste della madre sono le ville di Cernobbio un paese sul lago di Como dove passò gli anni dell'infanzia il nonno aveva stretti legami col mondo del teatro lirico e di prosa e lui stesso fu educato alla musica, inizialmente con lo studio del violoncello. Io sono tornato a Roma anche perché devo finire il mio lavoro. Ho lavorato molto a Cernobio, ho finito il montaggio del film adesso devo finire tutta la parte tecnica, sincronizzazione, e missaggio e tellutri. Devo preparare la coppia che deve partire per l'America che devo uscire prima di Natale nei paesi inglesi. Ah, devo fare una terapia molto dura, molto faticosa, perché devo riprendere l'uso degli arti colpiti dal male. È una fatica tremenda, sì. Specialmente per un piccolo come me. Io sono sempre stato molto piccolo, non ho mai amato molto fare ginnastica da vecchio. Da giovane ne ho fatta molto, ma da vecchio no. Ci vuole una grande volontà per riprendere, ci vuole una grande forza d'animo, perché sai, ogni giorno fare due o tre ore di... Proprio di riattivazione della, della, della gambe, del braccio sinistro, è proprio una fatica terribile. Arrivare alla mia età e dire devo ricominciare a imparare a camminare è molto noioso. Ma devo beh, a dare gli ordini di nuovo col cervello, capisci? Sì.